Ciao a tutti! Oggi prepareremo i tartufini di panettone al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono panettone tagliato a pezzetti, cacao amaro, latte, burro, caffè zuccherato e vanillina. E per decorare, cocco grattugiato o scaglie di cioccolato. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il panettone. Lo facciamo tritare 10 secondi a velocità 10, spadolando. Aggiungere il caffè. Il burro, il cacao amaro, il latte e la vanillina ed azioniamo il bimbi per tre minuti in modalità spiga. Il composto è pronto, trasferirlo in una ciotola e riporre in frigo per almeno un'ora prima di formare i tartufini. Abbiamo ripreso il composto dal frigo, adesso faremo delle palline. E le passeremo o nel cocco o nella granella di cioccolato. E continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Tartufini di panettone al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.